allora a un certo momento si deve anche trovare nel fatto di avere un corpo un'incarnazione una materia qualcosa che non sia solo un limite che non sia solo un problema da risolvere oppure un tramite per fare altro a un certo momento bisogna come dargli dignità al fatto di avere un corpo fatto di materia dove c'è una mente e ci sono delle emozioni dentro. Perché se diventa eh, una seconda scelta, una serie B, una seconda categoria, di conseguenza diventa di seconda categoria anche tutto quello che nell'ordinario faccio. E questo è uno dei modi più sicuri per perdere energia nelle nostre giornate. Fare le cose pensando che valgono meno rispetto ad altro. Preparare il pranzo pensando che vale meno rispetto a una meditazione. Andare a lavorare pensando che il mio lavoro vale meno rispetto a quello di un altro. O lo cambio o gli do dignità. Il grande insegnamento che l'alleato corpo-fisico ci dà e nella ginnastica questa cosa è molto chiara è proprio questo o si trova un equilibrio costante sostenibile duraturo nei giorni come i cicli continuamente rinnovabili della terra il ciclo del calore il ciclo dell'acqua il ciclo degli alberi della terra o si trova questo oppure nascono un sacco di problemi che continuamente ci riportano l'attenzione lì perché finché non si trova un equilibrio sostenibile, adattabile, giorno per giorno, minuto per minuto che faccia stare insieme anche la nostra incarnazione con la nostra anima e il nostro spirito quello è il punto su cui lavorare ci saranno disagi fisici, ci saranno disagi mentali, ci saranno difficoltà di tutti i tipi, ma finché non si impara e non si mantiene il più possibile con tutti gli aggiustamenti e gli adattamenti del caso l'equilibrio che comprende anche la materia, il corpo fisico, quello da bravo alleato che è continuerà a martellarci di impulsi, di stimoli, di desideri, di pensieri. Di disagi eh, di talenti anche di bellezze da condividere in tutti i modi con tutte le strade continuerà a dirci devi inserirmi devi per forza inserirmi nelle tue giornate finché rimane relegato nell'angolino nella serie b non smetterà di dire che non è così perché noi possiamo avere delle perplessità su quanto sia importante l'incarnazione, ma il nostro corpo sa benissimo la sua importanza e quindi non smette di raccontarcela, non lo convinceremo mai del contrario. Questa carta oggi ci racconta, in modo anche intonato con il periodo se vogliamo, che gran parte delle metafore che viviamo nella vita sono già nel nostro corpo gran parte di quello che dobbiamo risvegliare apprendere smuovere nel periodo che viviamo è già dentro il nostro corpo il nostro corpo è una fonte continua di indicazioni non tanto indicazioni su cosa fare o sulle decisioni da prendere o qual è lo scopo della mia vita ma sull'equilibrio, sul benessere, sulla cura che dobbiamo prenderci di noi, fisica e non solo, che ci permette di avere la centratura, l'energia, la presenza necessaria per trovare la risposta alle domande importanti, per trovare la scelta per noi migliore, per trovare la strada, la compagnia, lo scopo da dare alle nostre giornate e a quello che facciamo. Uno dei nostri principali alleati, anche se non siamo soliti immaginarcelo in questa forma, è il nostro corpo fisico. Quando sta bene, ma soprattutto quando ha disagi piccoli e grandi, dalle due linee di febbre alla malattia importante, dal disagio fisico al disagio mentale. Il nostro corpo è un continuo alleato, non ci abbandona mai e tutto quello che ci trasmette, tutto quello che ci porta all'attenzione è un elemento che potrebbe rivelarsi una chiave importantissima per comprendere cosa ci sta accadendo, cosa stiamo vivendo. Noi siamo abituati a vivere nel mondo dell'illusione, della proiezione mentale, della simbolo in tutto anche nel rapporto con il nostro corpo da questo nasce tanto spesso eh, il giudizio piuttosto che la non accettazione ma prima di tutto quello che ne nasce eh, la diretta direttissima conseguenza è il fatto che dobbiamo interpretare con la mente tutto quello che il corpo ci dice a volte il corpo sta semplicemente dicendo Oggi prenditi una giornata di riposo. Non c'è un così poi. Oggi hai bisogno di stare al caldo. Oggi hai bisogno di muoverti. Non c'è una proiezione nel futuro. C'è una cartina tornasole continua su quello che è l'equilibrio del momento. Una delle cose più importanti che possiamo fare, ad esempio, per prenderci cura di noi e ascoltare a intervalli molto molto brevi e regolari di cosa il nostro corpo ha bisogno non è raro che si abbia sete per decine di minuti prima di dare l'attenzione necessaria quando diventa poi veramente forte e dire ok devo bere capita di tenersi la fame o di mangiare troppo per stare all'orario il corpo magari in quel momento non ha bisogno di mangiare oppure avrebbe bisogno di pranzare alle 11 del mattino e però devo aspettarvi una perché è così che si fa, perché sono d'accordo che andiamo a mangiare a luna. Eh, però il corpo non rispetta il calendario della mente, il corpo quando ha bisogno suggerisce e non sempre suggerisce con violenza, facendomi venire il febbrone, facendomi ammalare, a volte inizia a suggerire in modo molto delicato e anche in modo molto piacevole se mi accorgo di aver bisogno di una giornata di riposo non succede un granché mi organizzo e me la prendo la giornata di riposo se aspetto e accumulo e accumulo e accumulo a un certo momento mi obbliga il mio corpo ma l'ho come ignorato per un lungo periodo per farlo arrivare a dirmelo così forte, con una voce così alta. Quindi quando guardiamo l'alleato e l'attivatore dei sogni, stamattina proviamo a non immaginarci una figura eterea che sta su nelle stelle, ma immaginiamoci sia un po' un ritratto astratto del nostro corpo. Prendiamoci proprio qualche momentino per ascoltarlo così. C'è un'immensità in questa carta bellissima, questo cielo sconfinato dietro. Ha proprio tanto a che fare con tutta la magia, l'intelligenza, il mistero che non conosciamo dei nostri corpi. La ginnastica di questa mattina la facciamo senza parlare. Immergendoci proprio da un lato nella musica, dall'altro nei movimenti, nella fluidità, nella presenza del corpo. E sento cosa ha bisogno, qual è l'equilibrio giusto per ogni movimento, per ogni piccolo esercizio. Senza secondi fini, senza così poi allora, solo quello. Non è semplice, però si può fare. Allora mettiamo la musica. E chiudiamo il microfono. Si parte.